Ah, a quanto pare mi hanno appena fatto una canzone Wow <ride> no ce la posso fare, io non, non ce la posso minimamente fare Posso solamente dire che era una cosa che non mi aspettavo assolutamente Tra l'altro ci tengo a ringraziare in anticipo Floward Il creatore di questa canzone E tra l'altro è uno dei bellissimi canali che ho nominato nel palmerone sponsor Vi ricordate il palmerone sponsor? Hey, hey. Seguitemi quella bellissima rubrica dove consiglio dei canali veramente, ma veramente, veramente belli Che purtroppo non sono conosciuti così tanto dal pubblico Cioè la prima volta uh, che mm, fanno una canzone su di me quindi mi appropinco alla reazione eh, di questa canzone Forza e coraggio Eeeeh, <ride> eh. dai eh. <ride> Uno schermo non No, assurdo. <ride> Dio mio. Se non c'è più niente sul canale. Oh, <ride> Flower, <ride> madonna. Sarà girando. Madonna. Insieme a un buon te. Se non puoi più aspettare. <ride> bello il video veramente bello il casino Sì piace non c'è sponsor senza far Non c'è sponsor Oh mio dio Bellissimo Quanto oh, bello Ok. C'è altro? Bellissimo. Il discorso adesso che è ancora aperto. Uh, Flowered. Sono veramente rimasto molto colpito dalla canzone. È Una delle cose più belle che mi abbiano mai dedicato in... 20 anni della mia esistenza. Io ti conosco da quanto? Ti conosco da qualche due anni. Già da quando mi hai mostrato i tuoi video, mi hai mostrato anche li, i tuoi pezzi originali, sono rimasto molto colpito dalla tua musica e dai tuoi testi. Bellissimi. E che mi hanno portato a sponsorizzarti Il mio video Io sono sempre sono molto meticoloso Nel palmare sponsor Cerco sempre di non fare tante stronzate Cerco anche di scegliere canali eh, Non tanto basandomi su una mia opinione Soggettiva Ma tanto su elementi oggettivi Cerco di essere il più oggettivo possibile Cerco anche di capire se questo video Questo canale piace solo a me O può piacere a gran parte del pubblico Se tu piaci Ha una vasta gamma di persone sei bravo io ci ho fatto un palmeone sponsor voglio dire una, una sponsorizzazione con i pochi iscritti che ho, va bene ringrazio tutti per il supporto anche mi hai veramente spiazzato mi, mi hai veramente spiazzato non so che altro dire sono rimasto veramente colpito mi è piaciuto un casino grazie grazie mille veramente grazie grazie tanto ti ammiro ti ammiro veramente tanto hai tutta la mia stima questa è la mia reazione piccola reazione al video di, alla, alla, mu, alla canzone di a me non c'è sponsor senza palmerone scritta da Floward grande canale di musica quindi grazie a tutti qui finisce la reazione come al solito tutti i link ai miei social al mio canale eccetera eccetera le trovate benissimo in descrizione e ci rivediamo noi con un nuovo video arrivederci gente bye